Ciao a tutti Colors, finalmente vi sto pubblicando il video dei regali per chi non mi conoscesse deve sapere che il mio compleanno è stato la bellezza del 21 aprile altra cosa che volevo dire, prima di lasciarvi alle varie aperture spacchettamenti è che ho fatto un casino celestiale alla fine cioè ho confuso i destinatari degli ultimi, delle ultime due mandate di regali Francesco e Silvia, loro già lo sanno o meglio io ho avvisato Francesco dico guarda che ho fatto casino nel video però vi volevo dire questo quindi diciamo che gli ultimi regali sono un po' di Francesco e un po' di Silvia però io ho fatto casino detto questo vi saluto vi lascio la visione del video ciao a tutti Colors mi è arrivato 5 minuti fa un pacco spedito da Amazon non ci sono indirizzi né biglietti all'esterno Diciamo che se vedrete questo video vorrà dire che eh, faceva parte della mia lista desideri, se non lo vedrete, non lo saprete nulla. Nel dubbio lo apriamo insieme. Da parte di Ennio, goditi il regalo. Grazie tesoro. Dopo non poche peripezie posso farvelo vedere indossato. E questo qui. Grazie Ennio. Ciao ragazzi, ieri non mi ero accorto che i regali fossero due Fra l'altro sono a casa da solo per cui vi chiedo scusa per la luminosità Ennio mi ha regalato anche questo Quindi grazie ancora tesoro Ciao, è martedì sto per scappare accanto a un video veloce veloce perché mi è appena arrivato il regalino di Caterina del canale Sontina F Se ci saranno altri youtuber troverete tutti i canali in infobox Cominciando da quello di Caterina Vi leggo il bigliettino che dice Goditi il regalo in dolcezza con, grande, con un grande abbraccio da Caterina E <ride> regalo in dolcezza e è... Ta-da! crema bounty grazie Caterina grazie mille sicuramente non andrà eh, sprecata ma andrà a soddisfare il mio fine palato per molti giorni eh, vi saluto che devo scappare accanto al prossimo regalo Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questa piccola altra clip molto particolare perché il regalo di oggi non viene dalla wishlist, è stato un regalo libero, qui alla mia destra c'è uno spoiler potentissimo, e proviene dalla mia migliore amica Miriam, o meglio da una delle mie migliori amiche, prima che qualcuno si offenda. Un po' di giorni fa Miriam mi ha chiesto l'indirizzo e mi è appena arrivato tipo... 10 minuti fa neanche un pacchetto contenente queste che sono niente poco di meno che le gelatine di Harry Potter oddio cosa sto inquadrando il nulla il nulla assoluto e la burro birra ragazzi ho una, bo una bottiglia di burro birra anch'io. Quando ho visto che eh, nel pacchetto c'era burro birra ho chiesto di darmi un bicchiere e l'assaggerò con voi in diretta per la prima volta in assoluto dopo 18 anni di amore e passione per Harry Potter. Alla salute! È buona, è buonissima, avevo paura che non mi piacesse, momento SMR. Grazie Miriam. Per la serie FDM senza la fine. Io sto registrando il giorno dopo perché non avevo aperto tutto e non me ne ero accorto. <ride> Nel pacchetto c'erano altre due cose. Anzi, in realtà tre una cioccolata macbang cioccolato al latte buono assieme alla cioccolata avevamo la figurina di salazar serpe per finire veramente questa volta i regali di miriam mio dio questo simpaticissimo lecca lecca a forma di piede di cui io ho fatto cadere ovviamente tutto lo zucchero ciao bellezze a questo punto avrete già visto credo il video dove vi annuncio un piccolo rinvio dei regali beh dopo aver visto queste, questi ma penso anche prossimi non vi dispiacerete più di tanto mi ha scritto il mio amico Francesco dicendo che uh, c'erano stati dei problemi personali per cui sia lui che la sua fidanzata mi avrebbero spedito i regali un po' più tardi. Io gli ho detto di non preoccuparsi che avrei rinviato il video a maggio. Oggi mi sono arrivati i regali di Silvia la sua fidanzata appunto. Che saluto e abbraccio perché non ci siamo mai visti mi hai regalato il mondo. <ride> allora... Inizierei da quello che ho più a portata. due tazze di Harry Potter, una è questa, che io avevo capito che cambiasse colore. Infatti dopo due prove ecco il risultato, spero che vi piaccia. Poi mi ha regalato la cioccolata bianca della Venki. anche questa faceva parte della mia lista Amazon scusate la monospastica tremante e poi infine mi ha regalato questa che io ho una mano e paura di rompere che è la tazzina di Ervice che adesso vi giro perché altrimenti non vedete niente in ceramica Anzi ah, sì, no perché ho detto infine c'è un altro regalo perché non contenta di queste tre meraviglie Mi ha anche regalato questo che è un libro che io ho scoperto in quanto recensito Dalla mia amica youtuber Sara del canale L'Angolo degli Arcani La gemella silenziosa di Tremaine, mi ha incuriosito la trama e sarebbe una buona scusa riprendere a leggere con ritmi decenti vorrei che nei commenti mi facesse sapere magari appena finisco questo così siamo già a due libri se per il 2019 vi potrebbe interessare aprire una rubrica da pseudo booktuber in attesa dei regali di francesco chiudo questa piccola clip e ci vediamo alla prossima Ciao Colors, è arrivato il regalo, ma a quanto pare non sarà l'ultimo, quindi non possiamo ancora chiudere il video <ride> Lo sto indossando, quindi vi faccio questa piccola spilata, diciamo Sì, ma voi cosa vedete? E' questo fantastico giacchetto di similpelle perché io, per quello che riesco, mi piace l'idea di non dare fastidio agli animali, solo che sono una frana a sfilare.